Benvenuti in questo nuovo video di Marketing Tips Italia, io sono Gianluca Belloni e oggi vedremo come individuare i profili che utilizzano i bot o che acquistano follower su Instagram. Ho già parlato in un video dei bot e i tre motivi principali per cui non utilizzarli e ti lascio qui sopra il link se non l'hai ancora visto. Bene, ora andiamo a vedere come individuare invece i profili che utilizzano i bot. Individuare questi profili in realtà è molto semplice, infatti basta utilizzare un sito chiamato Social Blade. Questo sito ci permette di avere una traccia di quello che è l'andamento dei seguaci e delle persone seguite di diversi profili. Quindi per vedere se un profilo utilizza i bot ci basta inserire il nome dell'utente all'interno di questo sito. In questo modo potremo vedere l'andamento appunto delle statistiche del profilo e in più avremo dei grafici che ci permetteranno di capire meglio come questo profilo si sta comportando. Bene, ora andiamo a vedere dei casi pratici in cui vi farò vedere dei profili che ho individuato che utilizzano i bot o che addirittura hanno comprato dei follower. Ok ci troviamo sul, sul mio account Instagram personale Ora vi faccio vedere due, due esempi di commenti che ho ricevuto Che sono evidentemente di bot Ovviamente oscurerò tutti i nomi eh, Per questione di privacy non voglio avere ripercussioni e, Perché sono tantissime le persone che utilizzano i bot In questo caso mi sono capitate eh, queste due Perché hanno commentato una mia foto e, appunto come possiamo vedere la foto è di 29 settimane fa I, i commenti li ho ricevuti 4 settimane fa Tra l'altro in, quasi in contemporanea perché appunto e I bot lavorano su uno stesso profilo Diciamo quasi nello stesso momento Ovviamente addirittura il commento è lo stesso, hanno personalizzato solamente l'emoticon, hanno una fantasia enorme E mh, vediamo il primo commento di una persona che ha 136.000 follower, 3.982 seguiti E quindi già questo è un indicatore molto chiaro del fatto che eh, questi follower sono, eh, non sono persone a, a cui questa persona è interessata veramente E poi infatti vedremo eh, su Social Blade eh, il fatto che continuano a aumentare e diminuire Andiamo a vedere l'altro commento eh, di un'altra persona sempre che utilizza i i social come strumento professionale, appunto come possiamo vedere che hanno un profilo business entrambi. Questa persona addirittura poi vedremo su social blade ha acquistato 20.000 follower ed è una cosa molto evidente. Eh, ma in questo caso vediamo che anche lui 4.539 seguiti una marea. Ora, appunto, passiamo un attimo su Social Blade per vedere eh, effettivamente le statistiche di questi profili. Ok, eccoci passati su computer. Adesso andiamo eh, ad analizzare, appunto eh, i due profili che vi ho fatto vedere su Instagram attraverso eh, questo strumento che è Social Blade. Eh, per cercarlo basta andare su socialblade.com. Non è specializzato eh, su, principalmente in Instagram, anzi è nato più per YouTube, ma mh, appunto permette di monitorare le statistiche di, di vari social, varie piattaforme. A noi interessa Instagram e quindi andiamo a vedere il primo eh, profilo che vi ho fatto vedere su Instagram. Ok, eccoci, è eh, molto importante che voi scriviate qui il nome dell'account del, di Instagram corretto, altrimenti appunto non troverà il, il profilo che state cercando. Ovviamente anche qui oscurerò nome e ID di Instagram per evitare problemi. Per vedere qui abbiamo un piccolo dettaglio, però per vedere le statistiche appunto dettagliate basta andare a cliccare qui su details test, eh. perché come possiamo vedere eh, queste non sono attività che una persona eh, farebbe normalmente di togliere 300 seguaci, 400 seguaci, 197 seguaci, questi sono tre giorni consecutivi, quindi questi sono stati tre giorni di pulizia, poi 500 nuovi seguaci, persone seguite, scusate, in un giorno, poi pulizia, nuove persone seguite, pulizia, nuove persone seguite, un po' di pulizia, persone seguite, quindi sarà scaduto il, il bot perché non ha seguito nessuno, avrà dovuto rinnovarlo probabilmente. Ancora un po' di pulizia, vedete che una persona normale non toglie e aggiunge 300 persone, 500 persone ogni giorno dai propri, dalle persone che segue. Ovviamente appunto seguendo tutte queste persone poi ha un ritorno di, di visibilità e quindi molti seguaci. Qui se andiamo a vedere i grafici vediamo ancora in maniera più chiara il fatto che ehm, qui non c'è un'attività di una persona sul profilo ma appunto si, si vede che c'è un bot dietro che gestisce le persone seguite, perché qui abbiamo una curva di crescita iniziale, questi sono i follower, queste sono le persone seguite e queste sono le, le foto caricate. Come potete vedere la curva di crescita iniziale è molto, molto bassa, sale molto lentamente, anche se parte già da un 6.000 seguaci, appunto Social non sempre ehm, parte a seguire i profili, dall'inizio, appunto devono raggiungere una certa soglia perché Social Blade inizia a tracciare la loro attività. Quindi aveva partito da un 6.000 seguaci e poi a un certo punto c'è un momento di svolta in cui parte una curva di, di seguaci che, che sale a una velocità molto maggiore rispetto a prima o ha iniziato a utilizzare lo strumento in maniera diversa oppure, come possiamo vedere qui, è successo qualcosa di, di strano e cioè ha iniziato a seguire molte persone e a toglierne altrettante. Come possiamo vedere qui appunto aveva i seguaci di una persona anche normale, 39, anche pochi diciamo, per poi passare a 750, probabilmente qui ha provato il, i bot con la prova gratuita può essere, e poi qui è eh, tornata un numero di follower eh, normale per poi partire con l'attività del bot. Potete vedere che in in pochi giorni è arrivata da una cinquantina di persone seguite a 6.000 persone seguite quando appunto il, il numero massimo di persone che si possono seguire è circa di 8.000 eh, e poi instagram non permette di seguirne di più appunto perché è, è veramente strano che una persona voglia seguire più di 8.000 persone e potete vedere qui che c'è un continuo aggiunta di di, fol, di following e per poi toglierli e appunto questa è un'attività tipica dei bot che seguono nuove persone per poi cancellarle, per seguirle, per poi cancellarle con qualche picco dovuto a un utilizzo eh, diverso, si vede dei botto o cambiamento di, dei target. Bene, abbiamo visto il primo profilo, eh, possiamo andare a vedere il secondo e questo appunto, come vi dicevo prima, eh, potremmo vedere evidentemente che ha comprato eh, 20.000 seguaci ma è, è molto palese. Come potete vedere anche qui abbiamo un, delle, una crescita molto alta, addirittura mille follower in un giorno, ha avuto di picco, eh, vuol dire che appunto segue molte persone nuove e, e come potete vedere appunto qui dal grafico c'è un, un picco, neanche una, una curva di crescita, qui probabilmente ha iniziato a usare, no da qui ha iniziato a usare i bot, evidente, già li usava prima, da quando ha iniziato a tracciarlo e social blade, quindi eh, come potete vedere qui si è fermato eh, un attimo la curva di crescita, anzi forse ha perso dei follower esatto perché probabilmente ha interrotto l'utilizzo dei, dei bot eh, in questo momento e eh, quindi si è fermata la sua crescita perché eh, appunto ragazzi utilizzare i bot eh, vi porta a crescere solamente se li usate se, poi una volta che smettete di usare i bot le vostre statistiche crolleranno e Instagram a quel punto penalizzerà di molto i vostri post. Se invece evitate di edulcorare appunto i vostri risultati eh, non avrete mai una penalizzazione da Instagram perché eh, non c'è mai stato un picco eh, gigantesco di eh, interazioni sui vostri post che poi è andato a scomparire. Appunto come dicevo prima possiamo vedere qui che in eh, circa 10 giorni perché a partire dal 13 dicembre 2017 con 17.000 follower si arriva a dieci giorni dopo, al 23 di dicembre, con 37.000 follower. È una differenza di 20.000 follower in dieci giorni, e questa cioè, è evidentemente un acquisto di follower eh, da parte di questa persona, che gli sono stati consegnati in dieci giorni. Adesso non so bene come funzioni eh, l'acquisto di follower, perché appunto non ne ho mai comprati, eh, ma più o meno la... Diciamo la consegna in dieci giorni potrebbe essere plausibile anche perché eh, consegnarli tutti in un giorno farebbe evidentemente eh, sospettare ad Instagram qualche attività molto strana. E infatti poi potete vedere che c'è stata una, una curva eh, verso il basso di, di questi follower perché probabilmente una piccola parte di quelli che ha comprato poi sono andati eh, scomparendo perché Instagram ha chiuso dei profili falsi probabilmente e quindi eh, ha perso dei seguaci per poi risalire grazie appunto come vedete all'utilizzo di bot perché ha iniziato a seguire moltissime persone e questo ovviamente crea molta visibilità. Eh, niente di... di sbagliato per carità, ognuno ha i propri principi, ognuno usa quello che vuole, eh, non è legale almeno per ora credo, però eh, lo reputo comunque in modo poco serio e poco professionale per, per aumentare i propri numeri in maniera eh, appunto eh, fine a se stessa perché questo è un aumento di numeri falso eh, però ci sono altri modi per per crescere eh, andando a puntare su persone che, che sono interessate a quello che facciamo eh, un esempio è appunto fare la instagram ads che è il modo secondo me migliore per crescere in maniera onesta tanto per pagare un bot meglio pagare eh, delle, delle inserzioni appunto sul mezzo stesso che Instagram per promuovere eh, i propri post magari e a quel punto solamente le persone veramente interessate andranno a interagire con i nostri, con i nostri contenuti. Hai visto quanto è semplice individuare l'utilizzo dei bot o l'acquisto dei follower dei profili di Instagram. Questo è un motivo in più per non utilizzare queste scorciatoie se si vuole utilizzare Instagram come strumento professionale o lavorativo. Mi piacerebbe sapere la tua opinione riguardo questi strumenti qui sotto nei commenti, quindi dimmi cosa ne pensi. In più fammi sapere se tu hai altri modi di individuare i profili che utilizzano i bot oppure se conoscevi già Social Blade. Ti ricordo di iscriverti al canale se non vuoi perderti altri video con consigli sull'utilizzo dei social media o sul marketing. Grazie e al prossimo video.